play, premi like, ci stanno le tigre online oh! clicca e condividi uomo che non basta mai mamma Maxi mi, che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si altro è un bre. matalo, matalo camperon dietro la cru devi <gligli> iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube oh! se vedi tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma starai sempre un passo in più look if you had one shot Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale eh, Oggi ci troviamo in una nuova gara Una nuova gara Un po' particolare ragazzi Oggi ho scelto un parkour Un parkour con le panto Da portare, siamo in pochi come avete visto nella lista eh, Però va bene Fa niente, corremo uguale Vediamo di arrivare a primi eh, Pure se siamo pochi questi sono i partecipanti, e speriamo che saranno tutti corretti. Ragazzi, speriamo che saranno tutti corretti. Al limite, gli do qualche sportellata pure io, sti cazzi. Quindi, niente, partiamo, ragazzi. Partiamo per questa stunt, eh, questa gara con le panto. Questo parkour con le panto. che C'ho la mia pantina personalizzata, tutta rosa, ragazzi e andiamo andiamo a vedere che cazzo ci propone questo qui con sta gara allora vediamo vediamo beh per ora tutto a posto per ora tutto a posto però già che si chiama un parkour quindi suppongo che non sia eh. vabbè beh, questa qui è stata una svista vediamo un attimino come va la prossima vediamo eh, beh ecco Guarda, se mi disportella un'altra volta comincio a sportellare pure io, eh. Mi hanno rotti i coglioni, mi hanno rotto già. Ancora non ho cominciato. E eh, vai, e tre. Non c'è due senza tre. Vediamo se riusciamo a farla sta gara. Allora, ripartiamo. famo partissimo. Vai, vai. Bottarella, vaffan. Ehm. Che fai? Chi di bottarella ferisce? Di bottarella ferisce, ragazzi. Mi hanno mandato pure a me una botta. E vediamo, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Levati dal cazzo che devo passare. Levati dal cazzo. vaffanculo va di sotto. Vai bello, va. Ah, come sono contento. Sei cascato. Che spettacolo. E andiamo avanti. Ammazza. Oddio. Devo dire che non è molto difficile. Almeno fino a qui. Mi si ha messo un po' tutto a cazzo di cane. Però vabbè, dai vediamo vediamo vediamo vediamo non sono arrivato ragazzi non sono arrivato però il checkpoint l'ho preso uguale forse? Bah. vabbè i misteri i misteri sembra che il checkpoint l'ho preso uguale quindi botta de culo grande botta de culo qui che cazzo è qui? ah vedi i pezzi invisibili Guarda che cazzo si è inventato questo, raga, guardate che si è inventato. Ah, qui me c'è un pogno, eh, qui ve lo dico in anticipo, sicuro me c'è un pogno proprio. Eh, ah, infatti me c'è un pogno. respawniamo vediamo un attimino. Ah, riproviamo, riproviamo, dai. Ah, certo, però... Ma la potevo scegliere un po' meglio, raga, eh. Sinceramente, però ho visto parkour con le panto ho detto vabbè, va è in francese sta gara, ne manco dell'italiano non che ho qualcosa contro i francesi però sta gara boh, fa poca cara però vabbè la portiamo a termine già il secondo respawn vediamo, tanto respawn un'altra volta finché non capisco dove arriva sto cazzo di pezzi invisibile allora, allora, vabbè ho fatto pure la caprioletta però niente che palle ragazzi, che palle, a me non viene respawnare un'altra volta perché qui la macchina non si scastra, non si scastra, tanto mo vado di sotto, ehehehe. ok però almeno so dove arriva il pezzo invisibile ragazzi, almeno sono sicuro di, penso di sapere che arrivi lì il pezzo invisibile, quindi vediamo, vediamo, vediamo che cazzo si può fare. Mi pare che è da punto a punto sta gara, quindi meno male che è da punto a punto. Che se no stavo fresco, se devo rifare un'altra volta al giro. Vediamo, vediamo, vediamo. Oli, vai, vai, vai, vai, vai. Già... No, dai ragazzi, a tartaruga per Dio, non si può fare una cosa del genere. No? Che cazzo. E niente, mi toccherà le lei è andato di sotto, anche lui. E eh, bravo Ma bravo Vediamo vediamo poi oh, la a una bottarella quasi quasi Ho muto da sotto E via Ma vabbè dai faccio il corretto oh, Ecco che vado da sotto pure io Ecco che vado da sotto mm, Madonna il brutto regà è che comunque questi pezzi sono invisibili Quindi non si vedono E eh, non sai dove Eh, che cazzo, però dai! Ah, mi vedi, mi sono ripreso, mi sono riuscito a arrivare, mi sono riuscito a arrivare, zitti, zitti, vediamo, andiamo avanti. Oddio, potrei passare di qua. Perché tanto il checkpoint sta laggiù? Però non lo so, magari sta rialzato. Vabbè, va, passiamo qui, va, no, infatti stava giù. Eh, so, esploso, so, esploso, non ho preso il checkpoint rosico, eh, no, l'ho preso, l'ho preso. La allora, botta di culo, però, l'ho preso. Però sembrava che non l'avessi... Che cazzo è qui? Che non l'avessi preso il checkpoint Ok, perfetto Perfetto un cazzo Sto andato di sotto come un, un, un coso riproviamo. No, riproviamo Ci accostiamo qui Belli belli cargiullini Di sotto Che palle sti turbi ragazzi Che palle Comunque il nome della gara io lo lascio diciamo nel titolo del video, quindi di sotto un'altra volta lo lascio nel titolo del video comunque si chiama Parkour Panto mi pare, qualcosa del genere ma se vi volete un po' impazziti fatevela a sta cara. tanto la trovate sul social club basta che inserite il nome comunque ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta che cazzo è qui, i tubi? ma che ha fatto questo? Ah c'era una fessura, no, mi sa che ah sì, si è passato, si passa, si passa, era l'unico buco possibile, però si è esploso che palle però ragazzi, ogni due ogni metri si è esploso, se non altro però bucio di culo mi dice sempre che piglio più i checkpoint eh. eh, beh, questo proprio ci voleva, era il top questa vabbè però questo non era tanto difficile, Dai, basta passare una rota di qua, una rota di là questo è tranquillo tranquillo quindi se può fare andiamo avanti ragazzi già mi sento la vittoria in mano mi sento la vittoria in mano speriamo speriamo speriamo vediamo vediamo vediamo andiamo avanti oddio dovrei stare vicino all'arrivo se non sbaglio che cazzo è come ho fatto sì, comunque in teoria dovrei star vicino alla tipo. Vediamo ce la facciamo tutta quanta bella bella liscia liscia Qualcuno ha quittato Eeeh ma palo che cazzo Porca troia oh Eh come impuntarsi ad un palo ragazzi con la panto come impuntarsi esempio pratico vediamo se più pure questo cerchiamo di rallentare ah ok quello l'hai schivato rallentiamo se no me ne vado nell'acqua qui Oh, allora, sembra facile facile ma no non lo è non morire non morire che cazzo ha fatto questo sto intreccio ma è buono buono checkpoint sta di qua passavo da quest'altra parte facevo prima però vabbè vabbè tutto sommato è andata bene come andava che è qui L'ombricone sembra l'ombricone sta cosa Cioè presenti Cioè presenti i lombrichi che semovono che se quando cammino che si chiudono a gobba? Che si chiudono a gobba, ragazzi, posso sentire? Oh, comunque mi sa che sono arrivato Che sono arrivato Che sono arrivato Non mi dico che devo fare un altro giro A me pare che era da punta a punto Eh, però questo è lo stesso posto di prima Ah no, ecco, se va di qua Se va di qua Andiamo avanti Ah, avanti eh, strappato la cappottina Sono arrivato ragazzi, sono arrivato primo Niente ragazzi, il video finisce qui, la gara è finita qui, un saluto a tutti, al prossimo video!